Sì, credo sia il caso finalmente di rispondere a questa domanda Ma prima di iniziare con la nostra storia ragazzi vi ricordo solamente due cose La prima è di iscrivervi al canale e di attivare assolutamente la campanellina Altrimenti vi perderete i prossimi video E poi di inserire all'interno dell'item shop di Fortnite ragazzi il mio codice creatore fortu Perché tanto ve lo levano di continuo dovete sempre rimetterlo E se lo farete ragazzi una piccola percentuale dei vostri acquisti arriverà a me E per questo vi ringrazio Ora andiamo col video Iniziamo con la nostra storia perché credo che ci sarà un po' da raccontare Nel sono, Cioè mi sono buttato a Lazy Lake anche se in realtà io non gioco a Fortnite da buon 10 giorni E l'ultima volta che l'ho fatto è stato con un PC eh. Ma vabbè non ce lo faremo andare bene, io attualmente sto giocando sempre con PS5, motivo per il quale sto facendo questo video, perché siamo bloccati a 60 fps, quindi voglio spiegarvi finalmente questa cosa, perché altrimenti tro troppa gente continuerà a chiedermela all'infinito nei commenti. Houston abbiamo un problema, questo tizio ha un fucile a pompa e io avevo un fucile da fanteria, si è riuscito comunque a far eliminare GG. Bro, GG. Allora, boys, ve, ve lo inizio insomma un po' a spiegare, anche se non è il caso, dato che in realtà siamo messi un po' malaccio a livello di cure, vita e armi, a dirla tutta, però ok. Allora. Io personalmente i POG del canale lo sapranno ma ho sempre giocato da console Sono passato da PS4 a PS5 ma ho sempre giocato da console Su PS4 come ben saprete credo la maggior parte di voi ho sempre giocato solo a 60 fps I nostri amatissimi 60 fps che vedete anche ora perché su PS4 era l'impostazione massima E diciamo, giocare con la PS4 A 60fps già era un miracolo Perché si surriscaldava tipo centrale nucleare Dovevi raffreddarla col ghiaccio Per non farla esplodere, quindi ci sta, ci sta 60fps e li apprezziamo e ci piacciono Nel periodo di uscita della PS5 Io mi sono messo a camperare su diversi siti Di rivenditori italiani, proprio per cercare Di coppare la PS5 Infatti ci sarò stato un buon mese sopra Finché poi finalmente non sono riuscito a portarmela A casa, ragazzi ho passato l'intera giornate vicino al PC solo per provare a Parla, ma insomma alla fine abbiamo portato Il vaso in salvo come si suol dire Sta di fatto che appena arrivata la PS5 ho fatto Anche un video su Youtube mh, Giocando a Fortnite perché sapevo che avrebbe Comunque riscosso un certo successo Giocare a Fortnite con la PS5 quando Ancora non tutti ce l'avevano faccio questo Video e in realtà ragazzi scopro a malincuore Che Fortnite Ai tempi per PS5 non era stato Ancora ottimizzato cioè il controller PS5 Che veniva utilizzato ai tempi Per giocare ovviamente non era stato Ottimizzato e di conseguenza quello che ha Cadeva, ragazzi, era una cosa piuttosto cringe Per la quale i comandi Erano piuttosto bloccati Sembrava che il tizio che controllavi Avesse, non so, qualche problemino Di movimento, vabbè questo sì, Vabbè che noio, questo io lo faccio entrare Questo è uno di quei tryhard, mi faccio eliminare guardami. mi fermo e mi faccio eliminare Bravo, bravo, complimenti Bravo, bravo, bravo, bravo Continua a giocare a fortemente in arena hai sbagliato modalità bro Per PS5 Fortnite non era assolutamente Ottimizzato infatti il personaggio Si muoveva male il controller funzionava male Realmente una tragedia Infatti mi pare che non riusci neanche a vincere tipo le mie primissime Partite su PS5 proprio per questo motivo La grafica era tipo folle Però cioè i comandi erano inutilizzabili Decisi poi di aspettare un po' che venisse ottimizzato Per PS5 e continui a giocare con la mia PS4 Ai famosi 60 fps Quando finalmente il gioco Iniziò a essere ottimizzato per PS5 Cominciarono i primi rumor Diciamo le prime notizie Puga di notizie riguarda il fatto che Fortnite Potesse effettivamente essere A 60 fps Io a dirla tutta ragazzi non diedi molto Credito a questa cosa perché lo vedevo social Poco affidabili e sarò sincero All'inizio pensavo che quelli che vedevo in, Perdonatemi i video in cui la gente Faceva vedere che metteva Fortnite a 120 fps Cioè mi sembravano dei video Editati non sembravano reali nonostante Comunque l'impostazione del menu fosse fatta Veramente veramente bene e continuai a mm. giocare ai miei 60 fps molto easy Finché, finché ragazzi non mi accorsi Che la notizia poteva essere vera Perché un mio amico, che è un tizio affidabile Che si informa quando dice una cosa Mi chiese, oh ma tu che hai PS5 Hai provato a giocare Fortnite a 120 FPS, com'è? Io rimasi, ok È tempo di informarsi su come si fa sta cosa perché se la diceva sto mio amico Era molto probabile fosse vera Mi iniziamo un po' ad informare Ed effettivamente sì L'impostazione dei 120 fps era vera E c'erano però diversi requisiti per farla Ora vi spiego tutto Come potete vedere ragazzi Ora noi stiamo giocando a 60 fps Se vado nelle impostazioni Qui ci dovrebbe essere l'impostazione Per mettere Fortnite a 120 fps Sotto i show fps Ma io non, non ce l'ho ragazzi Vi spiego subito perché In realtà non è stato semplice capirlo È stato veramente ragazzi Un travaglio Però ora vi do tutte le notizie Quando mi accorgo di sta cosa, la prima cosa che pensai è Il mio monitor non è a 120 fps Però quando andai a vedere poi sulle impostazioni di acquisto Su tutte sta gabbate qua Notai che il mio monitor era anche sopra i 120 fps Era a 144 fps, girava a 144 Hz quindi quello non poteva essere Ma dato che da questo punto di vista non sono molto ferrato Non avevo la più pallida idea ragazzi di cosa potesse essere Ero confusissimo Potevano essere una miriade di motivi Poteva essere gli HDMI che non andava bene Palle, vabbè ti puscio. Non ne frega niente Quindi vi dicevo Ne frega realmente niente eliminami Non mi interessa Però ti devo eliminare Sì sì vai bravo Non mi interessa 3 di vita Bravo bravo un applauso alla mamma di Borussia Make Che brava, un applauso Come stavo dicendo i problemi potevano essere veramente di qualunque tipo Ma la cosa più intelligente che mi venne in mente Per cercare di chiudere un attimo il cerchio Insomma delle cause di questa cosa Era quella di provare dalla PS5 di mio fratello A giocare a Fortnite a Vedere se effettivamente lui riuscisse a fare I fatidici 120 FPS Ah, vabbè Ok Ok, sono morto praticamente Va bene, GG Lo accetto, lo accetto, questo è forte, basta Ma perché si... Ok Ma all'improvviso mi si sono anche staccate le cuffie Che situazione infame Insomma, chiedo a Joseph di utilizzare la sua PS5 Ed effettivamente noto che a lui i 120 FPS apparivano nella schermata che vi ho fatto vedere delle impostazioni E girava 120 FPS il gioco, era piuttosto palese a lui Insomma, ragazzi, non mi spiegavo che cavolo avesse la mia PS5 che non andasse ma quanti cavolo ce ne stanno? Vabbè, aspettate. La cosa più intelligente da fare è mettersi sopra. Uno, ok... Iniziai allora a capire quali fossero le differenze nel nostro setup Pensai che potesse essere un problema collegato all'HDMI Perché ragazzi io per registrare utilizzo una scheda di acquisizione La scheda di acquisizione come funziona? In pratica tu sei costretto a utilizzare due HDMI Uno che va dalla PS5 alla scheda di acquisizione Uno che va dalla scheda di acquisizione al effettivamente, monitor sul quale giochi Quando utilizzi PS5 ragazzi bisogna utilizzare un HDMI specifico Che è un HDMI 2.1 Uno, un capo di questi ti esce direttamente nella confezione ps 5 Un altro lo dovevo comprare Ma ragazzi vi assicuro che almeno nelle mie zone Comprare un cavo HDMI 2.1 È stata una veramente tragedia Era impossibile trovarlo Mi arriva quest'altro cavo HDMI 2.1 E magari vedo se risolvo Il problema così E ovviamente ragazzi anche stavolta non era andata A dirla tutta ragazzi, di una certa Mi ero anche rassegnato all'idea di non poter giocare A 120 FPS eh, Madonna no ho sbagliato Uff Facendo okay. ok Ok Io sto per sfondare Il controller Lo dico Siamo tutti consapevoli Il rischio c'è Se perdo ora Continuo la storia Senza Giocare no, Non mi interessa Smetto di giocare E continuo a parlare uh, Like Va bene Che cavolo di arma era Anche lui il fucile Da fanteria Forse Cavolo Ma non aveva Scudi Ah Fantastico che cos'è? Che cavolo è? Posso capire che cavolo è? Mi si è staccato l'audio dalle cuffie Non so perché mi si è staccato l'audio dalle cuffie Non, non sto sentendo l'audio di gioco Ok, fantastico Vabbè ragazzi, comunque alla fine scopro Che il problema principale è dovuto alla differenza Delle nostre schede di acquisizioni Infatti mentre lui utilizzava una... Vabbè... Non, non manco sentito che è arrivato Mentre gli utilizzavo una scheda di acquisizione a 4k a 120 fps Che quindi poteva registrare con quella qualità La mia era bloccata a 1080 60 fps Insomma era dovuto alla mia scheda di acquisizione Per giocare a 120 fps ragazzi Quindi io dovrei fare l'upgrade della mia scheda di acquisizione Ma è una cosa che non costa poco ragazzi Specialmente quando la vuoi far girare a 4k a 120 fps di conseguenza sarà una cosa che farò ma non nell'immediato futuro Quindi sì boys, belle partite oggi su Fortnite però questo era il motivo per il quale non gioco a 120 fps Come vi ho detto in futuro valuterò la possibilità di comprare una nuova scheda di acquisizione e giocare effettivamente a 120 fps sulla mia carissima PS5 Noi boys ci lasciamo, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina